US Open, Rubli fa fuori Dimitrov. Out anche Berdic, OK del Potro. Continuano a cadere teste di serie agli US Open edizione 2017, quarto slam dell'anno in corso di svolgimento sul cemento di Flushing Meadows. Dopo le eliminazioni eccellenti di ieri, di Aleksandr Berevej Jovi-Fried Zonga, è stato oggi il turno del bulgaro Grigor Dimitrov, sconfitto in 3-7 dal giovane russo Andrei Rublev. Dimitrov, reduce dalla vittoria al Master 1000 di Cincinnati, è ricaduto nei suoi tipici difetti, giocando un match scialbo, contro un avversario in gran spolvero. Costretto a inseguire sin dal primo parziale, la testa di serie numero 7 del seeding di New York, si è ritrovato un break avanti nel secondo set, salvo farsi recuperare e concedere la frazione nel gioco decisivo. Terzo set subito in discesa per Rublev, che elimina così uno dei principali ostacoli sulla strada verso la semifinale di Rafa Nadal. Estromesso dal torneo anche Thomas Verdić, numero 15 del tabellone. Dopo essere stato avanti di un set contro l'ucraino Aleksandr Dolgopolov, il cieco si è fatto rimontare e travolgere, chiudendo l'incontro in maniera ingloriosa, 6-1 al quarto. Invece non sbaglia è Juan Martin del Potro, l'argentino regola in tre set lo spagnolo Menendez Maceras, approdando così al terzo turno. Tra le teste di serie, avanzano il francese Adrian Mannarino, numero 30, che si sbarazza agevolmente dell'americano Bjorn Fratangelo, e il regolarista spagnolo Roberto Bautista Agut. In serie positiva dopo il successo nell'AT 250 di Winston-Salem, che ha superato in tre set il giamaicano naturalizzato tedesco Dustin Brown. Travaglia, Troichi 6765706. Dolgopolov, Berdic, 15, 366176562. Zumur. Stebe 46646061. Rumley, Dimitrov, 77576363, 7576363. Yazziri, Milman 1667116. Bautista Agut, 11, Browns 163763. Menendez Maceras, Del Potro, 24, 2636673. Mannarino, 30, fratangello 636746162.